Ciao a tutti ragazzi, XDroll. sono Petru e rigore anche tanke, <ride> e sono qui con un mio amico, xdroll, esatto xdroll, <ride> e poi sempre io, xdroll, xdroll, che vabbè, comunque questo è un video di um, The Knife Song, dai, eh. faccio partire, Sì, ma devi filmare almeno, un attimo sto filmando, XDroll. aspetta oh, eh, lo so, amico, non so mingga, non partire la musica Gifer mister Six is in fingers Will come. if I hit my fingers, the book will soon come out. But all the same, I play this game for that's what it's all about.